Amiche, buongiorno, diamo inizio alla conversazione di oggi, non senza ringraziare i presenti in numero cospicuo per l'omaggio che ci fanno del loro ascolto e forse anche delle loro domande se si apre una discussione. Oggi, eh, Celebriamo un momento successivo di questo percorso salveminiano, anche se eh, ne poteva essere diversamente, la giornata di oggi prevede un allargamento del cerchio della cultura nella quale Salvemini eh, produce, lavora e con la quale si misura. Il nostro relatore di oggi Professor Andrea Ricciardi, che insegna storia contemporanea alla, alla Statale di Milano Scienze Politiche, affronterà per primo Salvemini fra l'età di Gasperiana e la crisi del centrismo. E io poi porrò alcune questioni. e Sto per cedergli subito la parola, ma non lo farò prima di aver salutato il nostro graditissimo ospite, il presidente della Fondazione di Bagno di Conversano, l'avvocato Giovanni Mastroleo, il quale è un po', come posso dire, il demonio ispiratore di tutte queste attività. Voi oggi siete testimoni di una delle pagine articolata in vari eventi ma se le pagine dovessimo mettere insieme verrebbe fuori un vero vocabolario di attività culturali, civili di approfondimento di ogni genere di tema che riguardi la cultura civile e di questo perché lo dico in pubblico, non solo per un dove, doveroso ringraziamento, ma credo soprattutto per un pubblico ringraziamento civile a questo nostro amico, a noi molto caro, che non si stanca, è un ragazzino da questo punto di vista, non si stanca di mantenere rapporti con l'esterno, di mantenere le fila di questo intreccio complicato fra istituzioni, culturale, compresa la stessa università idee, celebrazioni eventi che possono sembrare un ritorno su cose del passato che sono anche un ritorno su cose del passato ma aprono sono, è un ritorno produttivo aprono prospettive e spunti nuovi e con questo spirito io ringrazio Giovanni ma non apro i lavori perché i lavori deve aprire devi aprirli tu, io ho fatto solo il saluto, l'obbligo non sono il padrone di casa ma sono di casa, ah, padrone senza, di casa padrone, senza padrone sono solo di casa, senza padrone e i lavori li apre il presidente della fondazione avrete capito tutti che il professore Su Supa, Silvio Supa è afflitto da una sindrome di eccesso di generosità Va bene, a parte questo ringrazio eh, a voi che siete qui, grazie ai vostri professori che hanno accolto l'invito a farvi partecipare, grazie a Silvio Suppa che è un nostro amico ormai consolidato, ad Andrea Ricciardi che qui viene, viene da Milano che ci terrà la sua lezione, grazie all'Università e a cui rapporto di cui i tuoi rapporti noi siamo molto molto orgogliosi eh, voglio dirvi solo questo voglio dire solo questo ad un uditorio che è fatto prevalentemente da studenti devo avvicinare il fatto che oggi, l'altro giorno e nei giorni prossimi nella prossima seduta quella del 23 sono... è annunciata la presenza di 100 ragazzi di una scuola diversa eccetera noi lo consideriamo una, una risorsa di eh, grande preziosità perché come diceva il professor Suppa, tutto quello che noi facciamo l'iniziativa, questo intreccio tra cultura, società politica, società civile e che noi eh, ci sforziamo di indirizzare prevalentemente ai giovani lo facciamo in maniera molto consapevole sapendo che dirò una, una cosa ordinaria me ne rendo conto Sap però, però è vera e quando è vera con l'ugia della sapendo che se noi che stiamo passando la mano sostanzialmente eh, facciamo questo sperando che ci sia un domani il di quello che stiamo vivendo, diciamo la verità, insomma, no? la speranza che questo accada è rivolta a voi. Perché fra di voi, dalle vostre fila, uscirà, sarà selezionata nella competizione anche fra voi la classe dirigente del domani. Io spero che fra di voi ci sarà un sindaco, un assessore, un sindaco di Bari, un sindaco metropolitano, un professore universitario, c'è cioè un docente, cioè da voi uscirà. E allora lo sforzo di indirizzare a voi questa eh, diciamo, iniziativa di legare la conoscenza del passato al, a quello che stiamo vivendo nella contemporaneità. contemporaneità necessariamente deve passare attraverso lui. Ecco, per questo io uh, sono particolarmente contento, noi siamo particolarmente contenti che voi siate qui che il professor Ricciardi parlerà a un gruppo di giovani che si confronterà con il professor Silvio Suppa, io vi dico prima Ricciardi che Suppa non è un interlocutore Insomma, che eh, da prendere sotto campo perché uno sembra molto insidioso, è sempre molto intrigante e, e che questo da questo bellissimo eh, binomio sono certo uscirà una, uh, una conversazione di molto interesse. Grazie ancora a tutti quanti. Preferisco il gelato, ma non c'è. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare per l'invito, ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa mattinata. E vi faccio subito una confessione: eh, perché mentre parlavano coloro che mi hanno preceduto, ho pensato di rovesciare completamente quello che avrei detto. Proprio perché ci sono quasi solo studenti, e siccome, come è stato sottolineato, Salvemini è uno che guardava molto agli studenti e alla formazione però i tempi di Salvemini sono molto lontani da quelli di oggi reputerei molto sciocco e inutile annoiarvi con una serie di citazioni, letture, old style io sono molto vecchio, molto più della mia età, non sono un uomo social, non mi interessa... La condivisione come voi la intendete voi, non perché avete delle corte, cioè voi come generazione, però non sono del tutto stupido di conseguenza. Siccome sono abituato ad avere a che fare con gente della vostra età, eh, in qualche caso un po' più vecchia, ma comunque spero di esservi utile essenzialmente per un punto. Attraverso Salvemini e dintorni, la voglia di riflettere, la voglia di capire perché. È importante la storia, perché la storia ci consente di immaginarci un futuro, di provare a progettare. Naturalmente vi parlerò di Salvemini, quindi lo farò attraverso Salvemini, però eh, il messaggio che vorrei farvi arrivare, spero di riuscirci, eh, vuole non esattamente attualizzare Salvemini, ma prendere Salvemini in prestito per vedere se c'è qualche sollecitazione utile per voi, per il futuro, cioè per le vostre generazioni, così lontane dal, dall'anno della scomparsa di Salvemini del 57 e tanto più dai decenni precedenti. La mia relazione è intitolata Salvemini tra l'età gasperiani e la crisi del centrismo. Mi perdoneranno i più tecnici se io dirò qualcosa di banale, ma ci tengo al fatto che appunto gli studenti più o meno giovani possano avere qualche riferimento. L'età de Gasperiano ovviamente, è ovviamente la prima legislatura dell'Italia repubblicana, quella che tra il 48 e il 53 vede appunto il Cide de Gasperi e la democrazia cristiana al centro dello scenario politico, poco dopo l'approvazione della Costituzione, poco dopo la nascita della Repubblica e, la, e della democrazia, dopo il fascismo. Il centrismo entra in crisi proprio alla fine di quella prima legislatura, nel 1953, su una cosa alla quale Salvemini si dedica e su cui cambia idea, che è la riforma della legge elettorale. Perché nel 1953 De Gasperi propone col suo partito un premio di maggioranza per fare in modo che i vincitori possano dare stabilità al progetto di governo. È un tema che forse qualcuno di voi ha sentito discutere anche in questo periodo perché guardate alcune cose che io vi dirò sono molto più vicine a, quelle che voi, a quello che voi pensate di quanto non dica appunto invece l'età di cui parliamo. Salvemini prima si espresse favorevolmente su, questa, su questo premio di maggioranza che consentiva alla democrazia cristiana di legare a sé i partiti laici minori e di ottenere un premio di maggioranza importante. Il premio di maggioranza però sarebbe scattato soltanto se le elezioni fossero state vinte dall'aggregazione tra DC e piccoli partiti laici. Questo non accadde per soli 57.000 consensi su tutta Italia. E quindi questo premio di maggioranza non scattò. Siccome Salvemini, che era un laico anticlericale ma non antireligioso, questa distinzione ricordiamo, subito dopo le elezioni scrisse un articolo sul ponte che, si, che venne intitolato atto di contrizione in cui lui si scusò praticamente per avere dato indicazione di voto a favore dei partiti laici alleati della democrazia cristiana con quale motivazione? disse sostanzialmente Salvemini noi e questo è un tema forte che ritorna allora ma che faceva già parte della sua cultura politica noi non possiamo essere né i serbi sciocchi o gli utili idioti dei comunisti e dei loro alleati e quindi diciamo, dei filo sovietici quando la guerra fredda era tale ma non possiamo neanche asservirci alla democrazia cristiana e a quelle forme di clerico fascismo che sono sempre un po' dietro l'angolo nel nostro paese questo è più o meno diciamo, in pillole la sua posizione e chiese scusa litigando addirittura, e la corrispondenza ce lo dice, con quello che era il suo allievo più importante e a cui lui era più legato, che si chiamava Ernesto Rossi, che morì dieci anni dopo Salvemini, cioè nel 67. Ovviamente io non vi voglio parlare solo di questo aspetto, in quello che vi dirò eh, ci saranno altre cose che cercherò di ricollegare al passato per dirvi che l'ultimo Salvemini, quello che torna in Italia dall'esilio politico degli Stati Uniti e che appunto muore nel 57 si confronta con una realtà nuova, ve l'ho già accennato. Ma nel suo modo di pensare, di scrivere, di rapportarsi ad amici e avversari, ci sono dei temi che fanno parte di tutta la sua storia politico-culturale. L'anticlericalismo, ve l'ho già accennato, ma ah, ci sono anche altri temi il suo modo di declinare la democrazia la sua idea di confrontarsi per l'appunto con il comunismo e con il socialismo guardate che non sono sinonimi queste due parole e c'è poi il suo carattere salvemini era un uomo molto umorale eh, molto ironico molto polemico eh, amante della verità eh, ma anche eh, qualche volta affrettato, perché questa sua bispolemica gli faceva emettere qualche volta delle sentenze perfino esagerate, perfino rigide, però aveva una sobrietà e un'umiltà di fondo che gli consentiva di mettersi in discussione. Quindi era uno che minava tendenti a destra e a manca, ma che però non, ha, non perse mai fino alla fine la voglia appunto di mettersi in discussione. E quindi tutti questi temi che lui ha trattato durante la sua ultima stagione, ma durante tutto il corso della sua vita, sono temi tutti importanti, su cui Egli qualche volta cambiò idea, ma che però nella sostanza rimasero dei filamenti molto solidi che troviamo, che partono dalla fine dell'Ottocento e si chiudono con la sua scomparsa. Un altro tema è quello della laicità e dell'istruzione pubblica. Questi sono temi a cui Salvemini si dedicò sempre, da tecnico, tecnico vero, che studiava, che cercava di progettare delle riforme e di studiarne l'applicabilità reale, non di emettere appunto soltanto pareri fumosi. Sì, perché Salvemini è stato descritto molto spesso dai suoi avversari come un moralista, un uomo staccato dalla realtà, una mente nobile che però non faceva i conti con il reale contesto guardate è sostanzialmente quasi l'opposto Salvemini fu un uomo molto concreto tant'è vero che ci sono due parole chiave concretismo e problemismo che sono state associate all'intera sua vita e all'intera sua riflessione in gioventù per quasi vent'anni Salvemini era stato un militante del partito socialista italiano quindi aveva fatto attività politica in un partito credendo in questo partito, sempre mantenendo un senso critico e una diffidenza eh, importanti, ma facendo il militante. Dopo si era distaccato da questo partito, all'inizio degli anni 10 del Novecento, in via definitiva, per due ragioni. La prima era la questione del suffragio universale, la seconda, più importante, che è un tema centrale che c'è anche adesso, la questione meridionale. Cioè Salvemini diceva che la questione meridionale non poteva che essere un problema nazionale e che se la sinistra di allora, il suo partito socialista e anche i filamenti di forze democratiche del tempo, non lo avessero considerato tale, non solo non avrebbero risolto gli squilibri tra nord e sud Italia, ma non avrebbero favorito lo sviluppo complessivo del paese. A questa quest analisi della questione meridionale Salvemini ossessivamente affiancava la lotta allo spreco e alla corruzione ma non con intenti moralistici o eroici con intenti di buonsenso, molto concreti dicendo altre cose che voi oggi sentite spesso nella battaglia politica che non è paragonabile a quella di prima per mille aspetti ma qualche parola chiave voi la sentite quando sentite parlare di onestà anche sul web, scusa, ma l'onestà non è un programma politico. L'onestà può appartenere a un socialista, a un liberale, a chiunque. Però, ci avrebbe detto Salvini, quale programma politico è credibile senza l'onestà? Questo è il punto vero. Uno può essere democratico, liberale, oggi, ma io non voglio entrare nell'oggi per carità di Dio, il Partito Democratico, Grillino, leghista non mi interessa. Ma dove sta la credibilità per Salvemini, dove stava allora, nell'esempio nell che il dirigente politico, il militante, l'intellettuale può dare e quindi nella sobrietà, nell'amministrazione della cosa pubblica? Un altro tema molto concreto con cui Salvemini si scontrò sempre era la burocrazia la pubblica amministrazione il cattivo funzionamento della macchina dello stato a livello centrale e non anche questo è un tema che voi ritrovate ma perché oggi voi sentite parlare di salvemini no per un discorso molto semplice che dovrebbe ricondurvi alla centralità della storia cioè che alcuni problemi del nostro paese sono figli di mancate risoluzioni di questioni storiche che Salvemini, non da solo, ma egli fu particolarmente importante, segnalò in tempi non sospetti e tentò sempre con grande concretezza di affrontare e di risolvere. Però, dopo la sua lunga militanza nel Partito Socialista, Salvemini abbandonò l'idea di cambiare le cose dall'interno della forma partito e svolse una forma di militanza intellettuale che lo portò a scrivere molto e a credere nella necessità di formare i giovani per la futura classe dirigente era l'atteggiamento che aveva prima della grande guerra e l'atteggiamento che ebbe quando fu costretto all'esilio politico durante il fascismo e quando capì che non c'erano più i margini per una lotta aperta contro il Duce e contro la violenza di regime ma che bisognava investire sul futuro e quindi continuare a riflettere, formando i giovani, mettendo in discussione la propaganda e costruendo un futuro dai contorni indefiniti, ma che potesse poggiare su alcuni valori forti, importanti, e quindi sul famoso senso critico, sul famoso amore per la libertà, che per lui non erano parole vuote, perché anche queste belle parole possono essere slogan, no, no, lui la praticava, e uno che se ne è andato dall'Italia nel 25 ha 52 anni, rifiutando ogni possibilità di vivacchiare in patria lasciando l'insegnamento universitario andando prima fuori dai confini nazionali accompagnato da Chabot nel 1925, Chabot che ebbe poi un corso diverso durante il fascismo e stabilendosi poi negli Stati Uniti dove tornò una prima volta da cui tornò una prima volta nel 47 definitivamente nel 1949 quando riprese a fare il docente universitario ma che fu reintegrato ma cosa molto più importante continuò a scrivere e di cosa si occupa l'ultimo Salvemini, quello che sarebbe il titolo della mia relazione innanzitutto scrive continua a scrivere fino alla fine su tre riviste innanzitutto una è critica sociale ma soprattutto il mondo di Pannunzio e il ponte di Calamantè All'interno di queste riviste Salvemini affronta, ancora una volta, problemi storici e problemi molto concreti, trovandosi però di fronte a un quadro politico-istituzionale completamente nuovo, sia rispetto a quello dell'Italia liberale, che aveva abbandonato prima della vittoria del fascismo regime, quando già era tre anni che Mussolini governava, e naturalmente un contesto diverso da quello della, resist della resistenza e del, del secondo conflitto mondiale, perché Salvemini, durante quel periodo, si trova negli Stati Uniti e le sue armi sono la scrittura, le conferenze, i finanziamenti ad alcuni movimenti antifascisti. Egli faceva parte della Mazzini Society in America, anzi, era uno dei fondatori. Ma aveva finanziato a lungo Giustizia e Libertà. Movimento politico fondato nel 29 a Parigi da Carlo Rosselli, con Rossi, altro suo allievo, diciamo così, prediletto. Oltre agli articoli, badate, oggi le lettere non si scrivono più, si scrivono le mail o peggio i tweet, ma nella corrispondenza, per capire il Novecento, c'è molto del percorso culturale e politico di Sant'Emili, come di tutti gli intellettuali o dirigenti o militanti politici. E allora, per capire i temi su cui Salvemini si arrovellava, servono gli articoli, ma servono anche i carteggi, che nel caso di Salvemini sono particolarmente scoppiettanti per il suo brutto carattere. Non faceva sconti, l'ho già detto, e sono anche divertenti, perché sono pieni di eh, insulti, di, come posso dire, di provocazioni, alternati a manifestazioni di dolcezza quasi struggenti, perché Salvemini era un uomo estremo... In tutte le direzioni, ma perché vi direte voi? Era così: perché era uno che aveva sofferto molto, aveva umili origini. Nel 1908 a Messina, durante il terremoto, aveva perso praticamente tutta la sua famiglia, i figli e la prima moglie. E quindi era un uomo che veniva dalla sofferenza. Un uomo veramente del popolo che era tormentato, quindi. ma che quando parlava al popolo lo faceva perché sapeva toccare le corde giuste e veniva da lì non aveva avuto una formazione non posso dire privilegiata non era un nobile non era un non veniva diciamo dal potere come ecco una cosa che colpisce degli articoli e dei carteggi di questo periodo è che mi sembra giusto segnalarvi è che mentre quando Salvemini era negli Stati Uniti e pensava di progettare l'Italia post fascista era immerso nei ragionamenti e nelle polemiche durante la guerra con gli alleati con Badoglio, con Sforza, con Togliatti e quindi era completamente all'interno della dimensione internazionale quando rientri in Italia in maniera forse anche un po' paradossale la politica estera sparisce quasi, dai suoi scritti egli si occupa di analizzare il quadro politico-istituzionale italiano la terza forza su cui tornerò che è un concetto eh, utile da capire in rapporto alla guerra vita, e che cosa pensava ancora Sardeghi al suo futuro dopo la morte in che senso? nel senso che pensava alle sue carte pensava alla sua corrispondenza pensava ai suoi libri pensava alle sue opere e in quest'ottica nel 1953 proprio dopo il fallimento di quella legge truffa che io vi ho citato Salvemini stesso propone la pubblicazione di questo libro con Einaudi che si chiama Italia scombinata, che è una raccolta di suoi articoli pubblicati sul mondo di Pannuzio che è una delle tre riviste che io vi ho citato qui è una delle pochissime citazioni che vi faccio ve lo giuro eh però è importante perché c'è un pezzo di Salvemini in due frasi, sono due eh? scrive Salvemini varie cose ma comunque il 31 agosto 53, sul finire dell'introduzione a questa raccolta dei suoi scritti tra l'altro chiarisce noi non intendiamo consentire ai comunisti né di garrottare voi né di garrottare noi ma non intendiamo neanche consentire alla democrazia cristiana di adoperarci come idioti utili contro i comunisti in attesa che essa possa garrottarci per conto suo questo devi spiegare il verbo garrottare che i nostri amici non conoscono E vabbè, perché... se lo andranno a cercare sul vocabolario Non conoscono, non conoscono la, significa... la garrotta del generalissimo Francisco Franco che uccideva i suoi oppositori prima li torturava e poi li uccideva sottoponendoli a questo oggetto e attrezzo che era la garrota, un attrezzo terrificante. Il dittatore Franco è quello che vince la guerra civile nel 1939 e instaura un regime parafascista che cadrà solo nel 75. Chiusa, con la sua morte fra con la sua morte, Questa frase che vi cito adesso, che è quella che mi interessa di più, ci indica un po' il senso di parte di quello che vi stavo dicendo. Scrive Salvemini, obbedire per necessità umilia, ma non degrada e salva l'anima e lascia intatte le capacità di ripresa. Consentire e cooperare liberamente è vendere l'anima rinunziando a qualsiasi speranza di ripresa. Ora questo non è un inno a un tema politico o tantomeno a un dogma. Salvemini era un antidogmatico è un'inna alla dignità. C'è un uomo, come dire, anche un po' cupo a pratti, tormentato, che fino alla fine della sua vita, con tutta la stanchezza che manifesta anche nei carteggi, ci prova e continua ad investire sul futuro, a inneggiare alla dignità e all'approfondimento. Questa è una particolarità veramente importante di questa figura così, così particolare. Che cosa possiamo dire però di più su quello che ho solo accennato all'inizio? Cioè, qual è il rapporto tra l'ultimo Salvemini e le sue battaglie tradizionali? E soprattutto, visto che siete giovani, tornando ancora a un altro punto che ho introdotto, c'è qualcosa di attuale che possiamo riprendere, non solo sul piano tematico, ma sul piano appunto del suo atteggiamento, che ci serve ancora oggi nel 2017? La terza forza che vi ho detto che cos'è? Allora, Salvemini era anticlericale, era spaventato dall'idea di questa figura particolare, il clerico-fascismo che evocava, cioè l'idea che il fascismo, pur essendo stato sconfitto, potesse tornare e fosse alleato delle forze cattoliche più retrive, quelle che avevano firmato nel 29 con conduce il concordato e avevano fatto sì che il Vaticano fosse un alleato di ferro del regime fascista. Salvemini, antifascista della prima ora, temeva questa ricostruzione dell'alleanza e quindi era ostile alla democrazia cristiana ma d'altra parte era anche ostile al totalitarismo comunista senza criminalizzare i comunisti tant'è vero che all'inizio degli anni 50 quando c'è area di censura e quando Scelba vuole mettere fuori legge i partiti comunisti nella fase più cupa della guerra fredda negli ultimi anni di Stalin e immediatamente dopo la morte di Stalin, Salvemini si schiera contro ogni legge liberticida e, in buona sostanza, dice che il confronto con i comunisti deve essere un confronto sano che non passa attraverso la repressione delle loro idee, ma attraverso il convincimento, attraverso la dialettica. Metterli fuori legge, dice Salvemini, significherebbe renderli vittime aumentarne i consensi e indebolire la giovane democrazia italiana. Ma attenzione, l'anticlericale, ma non antireligioso Salvemini, si sforza anche di valorizzare il pluralismo religioso. Cioè pensa che ogni confessione religiosa in Italia debba essere favorita, non solo quella cattolica, essendosi egli schierato contro l'inserimento dei parti lateranensi nella Costituzione, articolo 6. Quindi in questo suo sforzo di libertà c'è una difesa del pluralismo sotto varie forme, perfino quello religioso che in teoria sarebbe una dimensione naturalmente lontana da Salvemini, dal laico Salvemini, eh, e, e, diciamo, dal, dal liberale eh, socialista e federalista. Eppure si occupa anche di questi temi pensando alla libertà di cui sono. Che cos'è la terza forza, quindi. La terza forza è un tentativo che nella stagione lunga della Guerra Fredda Salvemini fa con altri per valorizzare quello che sta in mezzo tra le due grandi chiese, quella bianca o bianconera, che non è la Juventus, e quella rossa, filo-sovietica. Cioè un insieme di forze di area laico-socialista autonomista rispetto al PC che gli vorrebbe valorizzare e mettere al centro del dibattito politico e del quadro di governo, più di quanto non fosse allora. È una battaglia perduta questa, però è una battaglia significativa, perché è una battaglia molto fertile sul piano culturale. Torniamo al concretismo. Cosa frutta? Frutta analisi molto importanti. Il mondo di Pannunzio era un giornale intorno al quale ruotavano cicli di convegni. Che cosa si discuteva in questi convegni? Si discuteva di dogmi ideologici? No, si discuteva di riforme, ma le riforme vere, quelle studiate, quelle che verranno fatte alcune poi, per esempio la scuola media unica, per esempio la riforma urbanistica, per esempio la valorizzazione, come ho detto, dell'istruzione pubblica e l'ostilità verso l'ingerenza vaticana nella vita politica e nella vita culturale del paese. La lotta agli oligopoli e ai monopoli, che si tradurrà per esempio nella riforma che porterà alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, questo dopo la morte di Cioè, alla faccia dell'utopismo e del moralismo, quest'uomo era molto concreto molto concreto, ricordiamoci di questo e poi appunto la lotta alla censura l'ho già detto, Salvemini non aveva paura delle idee e questo è molto importante la forza degli argomenti consentiva di avere autorevolezza la repressione del dissenso non era mai democratica ecco, sintetizzo per poter abbreviare Durante l'ultima stagione della sua vita, precisamente alla fine del 1955, Ernesto Rossi, che vi ho citato prima, è tra i fondatori del Partito Radicale, di cui avrete sentito certamente parlare, e Bonino è una storica leader del Partito Radicale, anche se quello è costruito poi negli anni 60. Il Partito Radicale nasce da una scissione del Partito Liberale Italiano, quando Malagodi prende la segreteria e dà al Partito Liberale una svolta a destra. Ma da chi è composto? Solo dalla sinistra liberale? No, perché Ernesto Rossi non era iscritto al Partito Liberale. È composto, questo è un riferimento storico importante, che ci porta anche al Sardegno anche da ex militanti dirigenti del Partito d'Azione. Che cos'era il Partito d'Azione? Un partito che era vissuto tra il 42 e il 1947, era l'unica forza politica nuova Rispetto alle forze politiche prefasciste ricostruite durante il conflitto, ed era in qualche misura erede di Giustizia e Libertà, quel movimento di Carlo Rosselli che io vi ho citato prima. Guardate, che il partito d'azione e Giustizia e Libertà non sono la stessa cosa. Ma Giustizia e Libertà è una delle componenti che sfocia nel partito d'azione quando esso nasce nel 1942. E sul piano della resistenza militare. Le brigate che si chiamano di giustizia e libertà non a caso sono seconde solo ai comunisti quando si combatte il nazifascismo a livello militare tra il 43 e il 45 in Italia. Salvemini era in America, allora, d'accordo, ma non è che non si interessasse della resistenza o del quadro politico istituzionale. Che cosa però capisce meglio quando arrivi in Italia, prima nel 47 e poi nel 1949? Capisce meglio davvero cos'è stata la resistenza e quindi capisce meglio anche cos'è stato quel clima da cui egli fu escluso perché dall'esilio poteva riflettere, poteva scrivere ma non poteva vivere sulla pelle una realtà di cui in qualche modo si riappropria definitivamente soltanto dopo il suo rientro ecco perché anche negli ultimi anni continua a pensare da storico perché continua a rielaborare anche le cose che egli stesso ha sostenuto perché la sua curiosità e la sua duttilità e la sua versatilità lo portano sempre a mettersi in discussione quando si riappropria della sua patria perché credeva molto nella sua patria declinata in maniera antitetica ovviamente da cioè quella declinazione dei fascisti continua a riflettere non solo sul futuro dopo morto, come dicevo prima ma su quello che già ha scritto e su cui già si è impegnato si pronuncia sul patto atlantico, sulla cento, comunità europea di difesa che però fallisce per iniziativa francese, sul federalismo egli era di formazione federalista, non aveva studiato bene soltanto Mazzini e i democratici di una certa ottica era uno studioso di Catano che forse voi avrete sentito nominare ma la sua cultura federalista fa appugni con quel quadro politico istituzionale e internazionale del secondo dopoguerra quando il federalismo non troverà di fatto uno spazio vitale vero e sarà una battaglia tanto nobile quanto perdente in concreto. Ma questo Salvemini, che aveva un'ispirazione federalista, lo capiva perché Salvemini capiva la centralità degli stati nazione e dunque la difficoltà di annullare certe tradizioni in una dimensione più continentale, tanto più che nel secondo dopoguerra è definitiva in qualche modo la decadenza dell'Europa e il protagonismo dell'US e degli Stati Uniti da una parte ma in proiezione dell'Asia e questo è quello che viviamo oggi, l'Asia oggi, la Cina il Giappone è più importante dell'Europa nel senso che produce di più e ha uno slancio maggiore, lasciamo perdere come produce, quali sono i regimi politici, lasciamo di perdere ma l'Europa nel secondo dopoguerra certifica la sua decadenza che era già iniziata e questo a Salvemini tutto sommato non sfugge che cosa vi voglio dire ancora a proposito di moralismo e di onestà torno un attimo su questo punto come ho detto l'onestà non era e non è un programma politico ma senza l'onestà è difficile per chiunque di noi essere credibili Salvemini non è che pensava che si dovesse essere degli eroi tutti i giorni dei maghi o degli dei pensava semplicemente di comportarsi con sobrietà come una persona per bene, normale ma riteneva che se non fosse stato fatto questo sforzo qualsiasi forma di amministrazione a livello centrale e locale non sarebbe potuto esistere ecco perché si distanzia anche dai partiti perché il partito politico e i meccanismi di potere di ogni organizzazione sono lontanissimi da Salvelli che quindi crede di più nella costruzione del futuro attraverso la riflessione libera, gli scritti, gli articoli. Quindi una militanza intellettuale, non partitica, intellettuale. Questo mi porta a dirvi un'altra cosa che ci distanzia molto oggi da, da quegli anni. Allora c'era un rapporto molto stretto tra politica e cultura, politica e cultura. Oggi questo rapporto è completamente finito. Oggi noi abbiamo la comunicazione che influenza anche la politica e abbiamo una notizia che invecchia in qualche minuto. Noi non ci dimentichiamo come cittadini neanche quello che è stato detto una settimana prima. Questi studiavano, studiavano non solo le riforme sul piano pratico ma anche le idee più di lungo periodo. E il rapporto tra politica e cultura, al contrario di oggi, era molto stretto potremmo fare i nostalgici e dire ah che bei tempi non erano dei bei tempi nel senso che non era tutto oro però questo aspetto era importante il merito dei problemi l'approfondimento il rapporto tra politica e cultura guardate era centrale per quella credibilità alla quale io ho accettato e dovrebbe essere centrale anche per voi perché io, questo l'ho detto a Milano nella prima lezione di quest'anno Studiare non serve a niente se non si pensa. La storia non è una somma di nozioni, badate, altrimenti sarebbe veramente noiosa, anche per me, terribile, Tomi di Carteggi, Mamma mia, no, bisogna pensare. La storia è costruzione di un ragionamento, è interpretazione. Se voi studenti, qualsiasi età abbiate, imparate ad essere coscienti potete essere più liberi perché potete scegliere se voi non scegliete potete essere presi in giro più facilmente e potete non accorgervi anche di qualcosa che quando a un certo punto vi ha travolto è tardi per essere fermati questo era anche un messaggio molto salveminiano non solo di salvemini perché ripeto il rapporto tra politica e cultura era proprio di tutte le famiglie politiche però Salvemini, con l'attenzione per i giovani e per le future classi dirigenti, come è stato detto, era molto attento a questo tema specifico. Quindi quello che vi sembra staccato da questo punto di vista non è così tanto staccato. Voi vi, chiedereste, vi chiederete sicuramente con i vostri linguaggi e con le vostre esigenze, con la vostra idea di futuro, che cosa posso fare, cosa posso costruire, a chi devo credere, gli studenti quest'anno molte volte mi hanno detto cercando di attualizzare cose che io cerco sempre di non fare ma di chi mi devo fidare? come mi devo informare? per fare questo bisogna sapere scegliere e quindi bisogna avere una coscienza che aiuti la libertà lo so che è faticoso lo so, l'ho detto tutto il corso ma vi dovete sforzare non per noi, per voi non so se questo concetto è chiaro ed è molto salveminiano a 60 anni dalla sua morte. L'ultima cosa, perché mi sono già dilungato troppo, poi magari... Che cosa non poteva prevedere Salvemini? Quello che vi ho appena detto, secondo me, è sempre valido e sarà valido e lo è anche per voi che pensate di essere così lontani da questi personaggi, da queste dinamiche, da queste... Che cosa però non poteva prevedere Santelli? Certamente l'economia globale, certamente questo modello che noi viviamo e intorno al quale dobbiamo pensare non era proprio di allora. Certo c'era l'economia internazionale, ma è diverso in regime di guerra fredda con altre dinamiche. L'economia globale con cui ci confrontiamo oggi certo non era quella con cui si confrontava sempre. Sul piano geopolitico la fine della guerra fredda ha portato cambiamenti che Salvemini neanche immaginava, neanche aveva capito bene per esempio l'importanza del 56, su cui non mi dilungo, nell'ambito della guerra fredda. Ma certo oggi quello che noi viviamo nel post-guerra fredda Salvemini non poteva immaginare e non poteva immaginare le modifiche dei quadri geopolitici, i flussi migratori, gli integralismi religiosi che sono diventati protagonisti in qualche modo di questa epoca storica. Sono fenomeni di minoranza? Sì, la loro strumentalizzazione è un dato interessante, ma esistono. La gente si fa saltare in aria veramente e moltissimi personaggi normali muoiono, soprattutto musulmani vorrei ricordarlo, in varie regioni del mondo. E appunto su questo conc concludo forse non poteva prevedere fino a che punto la politica si sarebbe staccata dalla cultura allora io non voglio fare appelli retorici Salvemini odiava la retorica però io penso che a voi studenti potrebbe essere utile come ho detto ai miei di Milano che lo hanno in qualche modo recepito non smettere di pensare se voi non smettete di pensare e di indignarvi quando è giusto farlo, forse costruite una maggiore coscienza e una maggiore libertà e vi date qualche possibilità in più. Io credo che Salvemini, il senso di Salvemini un ultimo oggi possa essere questo e quindi penso che possa essere utile in questa direzione. Per ora vi fermo qui, grazie. Grazie professore di questa illustrazione dettagliata e anche, <coughs> e anche appassionata. Quando io ero molto più giovane di oggi appresi che studiare un autore significava anche arrivare a poter dire, la dico tal quale alla napoletana, quanto è scucciante sto cristiano, siccome io. I miei studi post laurea li ho fatti a Napoli, l'ho detta in modo napoletano perché lì ho appreso che studiare una persona, un personaggio, deve, e studiarlo con serietà, deve portare ad una distanza infastidita, che più tardi io ho definito come distanza critica. Perché dico questo? Perché Salvemini è un personaggio di grande fascino, non vi è dubbio, e la sua vis polemica traspare nei suoi scritti che restano senza che minimamente il dover scrivere abbia celato, perso, diluito nessuna delle sue acuminate punte di dibattito. Tuttavia, e qui io devo svolgere il mio mestiere di soggetto che discute oggi e quindi mi devo mettere da un altro versante altrimenti la discussione non, non nasce che però non può essere un versante arbitrario devo illustrare e inserire nel possibile dibattito alcuni elementi quali sono questi elementi? Prima di tutto, Salvemini è uno dei pochi che eh, riesce a, a vedere nella sua vita entrambe le due guerre mondiali, oltre che la crisi di due sistemi, quello liberale e quello fascista. Non è facile nella vita di una sola persona leggere due crisi di sistema la crisi del sistema guardate è qualcosa che è superata solo dalla rivoluzione per la sua gravità per la sua importanza per il suo peso eh, come posso dire coinvolgente ogni minima parte dell'esistenza tanto collettiva quanto individuale la crisi di un sistema la crisi è il crollo di un sistema un sistema liberale con la sua cultura, il sistema fascista con la sua cultura. E vede due guerre mondiali, questa è ancora più rara, non due guerre, queste le vediamo pure noi, per fortuna non qui, ma le vediamo, due guerre mondiali, le uniche due guerre mondiali che siano intervenute eh, nella nostra storia. Allora, di fronte a questa evoluzione così lunga e assodando che la personalità di Salvemini eh, si iscrive soprattutto in una dimensione intellettuale, come posso dire, in un osservatorio mai spento, voglio sollevare alcuni problemi, che sono problemi storici. Prima di tutto, perché Salvemini di fronte alla crisi del sistema liberale la quale non comincia col fascismo come molte volte a scuola si dice non comincia col fascismo il fascismo conclude la crisi del sistema liberale comincia con la prima guerra mondiale, 1914 per l'Italia cioè 15 per l'Italia 14 per l'Europa siamo a meno del primo quindicennio del, del novecento è lì che comincia la crisi dello Stato liberale e si manifesta in tutta la sua dirompenza, non c'è più equilibrio in nessuna parte del mondo voglio dirla in maniera più esplicita, rifacendomi al concetto dell'economia globale che tu hai ripreso in quell'epoca c'è già l'economia globale, solo che non è governabile. Non si riesce a trovare da parte di nessun governo, di nessuno Stato, strumenti di regolazione dei conflitti in modo da fermarli prima che questi conflitti diventassero guerra guerreggiata. Qual è l'atteggiamento di Salvemini di fronte a questa prima, colossale crisi? Salvemini sposa l'idea della guerra, è un interventista. Al di là adesso del modello dell'interventismo era stato pure di Mussolini, eccetera. E ci sono tante pagine di cattive interpretazioni che hanno immaginato che persino Gramsci fosse tentato dall'interventismo, ma non è così. Mentre i socialisti di tutto il mondo, prima di, essere, di piegarsi di fronte alle delibere nazionali dei debiti per combattere la guerra, i socialisti di tutto il mondo, la seconda internazionale che comunque crolla di fronte alla guerra, aveva preso un'altra posizione, neanche un soldo neanche un soldo agli uomini della guerra e alle forze della guerra fu una posizione sconfitta ma nonostante questa sconfitta era già una posizione di eccezionale lucidità qual era la contraddizione che stava in questo neanche un soldo da una parte e in quest'altro i lavacri della guerra dall'altra qual era la contraddizione? la contraddizione era che la guerra nasceva in un, mondo rispetto al, in un mondo giudicato dai socialisti esterno non era la loro storia, non era la loro vita, non erano i loro interessi questo era il senso di neanche un soldo poi dopo si scoprì in campo di battaglia purtroppo e lo scoprirono anche i non socialisti si resero conto di questa contraddizione che passò attraverso la vita fisica e morale della migliore gioventù europea. La guerra era il passato che non voleva morire e che non voleva nemmeno misurarsi con i socialisti che erano un soggetto nuovo uscito dalle fabbriche della borghesia che aveva la volontà di partecipare alla vita del mondo che si dischiudeva con il XX secolo. Questa era la guerra. Furono battuti, certo, la seconda internazionale fu sconfitta, ma non persero questa coscienza. L'idea dei lavatri nazionali non fu mai imposta al movimento operaio internazionale di quell'epoca. Io mi chiedo perché Salvemini ritiene, come per, non era l'unico peraltro a incorrere in questo errore, perché pensa che la storia della guerra possa essere la sua storia e non la storia delle mancate mediazioni all'interno del capitalismo divenuto già imperialismo è divenuto già l'imperialismo se non c'è l'imperialismo non c'è la guerra questa è una grande contraddizione che devo fare dei salti storici altrimenti parlerei per un'eternità ma poi io mi appassiono queste sono cose belle che bisogna trasmettere alle giovani generazioni sono cose belle ma sono belle in quanto contraddittorie in quanto piene di urti al loro interno se fosse una narrazione di cappuccetto rosso non interesserebbero a nessuno le storie vecchie invece la storia dei paradigmi degli urti che fanno parte ancora del nostro presente e noi dobbiamo utilizzare la storia ma anche la sensibilità del presente per entrare nella logica di questi urti e capire qual è il nostro posto questi ultimi questo è il senso del rapporto fra passato ieri e presente che siete voi qui quando scoppia poi la seconda guerra mondiale un'altra colossale pagina di assenza di mediazione questa volta non è più solo l'imperialismo la mediazione assente è la soluzione siccome la seconda guerra mondiale scoppia quando il socialismo è già una realtà. La rivoluzione del 17, di cui quest'anno ricorre il centenario, è già avvenuta. Esiste già uno Stato del comunismo, non un sistema del comunismo europeo. Esiste uno Stato, uno solo, si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed era coincidente con una Russia come quella di oggi ma molto più allargata arrivando poi fino all'Asia al nord della Cina la seconda guerra mondiale è l'urto la contraddizione non risolvibile fra le modificazioni politiche i sistemi, con i quali i sistemi capitalistici devono fare i conti e l'assenza di risposta in ordine a queste modificazioni politiche se la rivoluzione è scoppiata in Russia il problema non è tanto se possa scoppiare anche in Occidente il problema è che cosa significa dal punto di vista della nascita di un altro soggetto un soggetto per cultura, per passione, per definizione rivoluzionario non perché debba fare la rivoluzione imitando la pagina del sovietica ma perché porta dentro di sé la volontà del cambiamento della modificazione profonda del capovolgimento dei rapporti fra capitale da un lato e forza lavoro dall'altro fra ricchezza della borghesia da una parte e crescita dei lavoratori dall'altra questa è la contraddizione che anima l'intera vicenda della seconda guerra mondiale qualche storico l'ha chiamato la guerra civile europea così la definito usando questo termine che ha condotto alla guerra e che poi nonostante questa guerra così fortemente distruttiva sarà solo ritrovata dopo la guerra civile europea tal quale anzi più grave perché non era più un solo Stato sovietico, ma era un sistema di Stati del comunismo. La guerra fredda. Allora, ecco, intanto il socialismo non può essere identificato col comunismo. Il comunismo è finito nel 1989, è chiuso e non credo che si riaprirà a mia vista e forse a vista vostra che siete più giovani il socialismo invece non è morto è stato battuto certo ma è una cultura tuttora attiva fra di noi non staremmo parlando di salvevoli se non avessimo questa grande motivazione culturale che ci porta ad osservare il socialismo come un continente dell'alternativa del poter essere diversamente Io credo che eh, quando poi è ritornata la pace durante gli anni della guerra fredda, però in Europa, io credo che questa identificazione fra comunismo e socialismo abbia mosciuto non poco alle forze del lavoro. Credo che Salvemini stesso abbia insistito un po' troppo su questa identificazione, senza cogliere che cosa stava, che cosa si scriveva in quegli anni, che erano anni in cui, nonostante la guerra fredda, ma io dico grazie alla guerra fredda, il problema della democrazia tornava ad una attualità senza precedenti. La legge truffa che fu tentata da Scelba e che non passò, ricordata dal professore, era un punto di crisi fra la rappresentanza, diciamo così, parlamentare, il metodo della rappresentanza parlamentare e il timore il timore di perdere la maggioranza in un paese dove il socialismo come cultura e come forze era grande in Italia, più grande che in qualsiasi altra parte del mondo, con un grande partito comunista questa è la legge truffa non riusciamo a controllarli non siamo sicuri di controllarli facciamo uno scherzo elettorale che la coalizione prende la maggioranza e si becca un premio così abbiamo la maggioranza assoluta assicurata e legiferiamo riferiamo da solo senza immaginare come poi avvenne ma avvenne dopo che il problema per noi assicurare legislazione, ordine e democrazia era quello di avviare un grande contratto sociale fra i nuovi protagonisti della storia. E allora qui arrivo e, e mi fermo alla seconda grande contraddizione, non, non, non sono solo due, sono tante le contraddizioni, di ma io non voglio crucifiggere il nostro Salveni. E la seconda importante contraddizione, quando egli non riesce a decifrare che cosa stava succedendo negli anni della guerra fredda, che erano anni in cui l'Europa doveva misurarsi con un passo più avanzato della democrazia. Questi sono gli anni in cui tutto l'Occidente europeo si comincia a costruire il welfare state, lo stato del benessere, per mettere in campo strumenti di allargamento del consenso anni in cui la partita dell'egemonia cioè di chi guida un paese scende su piani molto diversi fra di loro io mi chiedo, ritrarsi in una terza forza che non sta né da una parte né dall'altra che quasi si rivolge alla difesa della sua integrità e non capire, per esempio, che la comunicazione in quel tempo non passa solo attraverso le chiese, come in effetti passata, ma passa attraverso strumenti culturali di tipo nuovo, prima di tutto la cinematografia, che era una forma di narrazione della società molto aperta, molto suggestiva, la quale cinematografia comincia da subito, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con alcuni messaggi di grande suggestione anche presso un pubblico meno dotato di strumenti culturali ma che resta colpito da questi messaggi e non è solo la cinematografia di De Sica, ma Miracolo a Milano che io vidi che ero piccolo, piccolo cioè avevo sei anni, sette anni e che mi ha lasciato un segno che non dimenticherò mai con quell'attore magistrale Paolo Stoppa quindi questi strumenti raggiungevano il pubblico non solo meno colto, ma persino giovanissimo come me, che facevo le scuole elementari, finivo le scuole elementari. Quindi, ecco, io mi chiedo, salvemini, e tutto il discorso della teoria, che ci hanno lasciato pagine bellissime su questo, non si discute. Ci hanno lasciato pagine bellissime, esempi folgoranti, di figure che uniscono cultura e morale, esempi folgoranti, non esempi di secondo genere, giuristi, eccetera, un patrimonio immenso che bisogna studiare, certo che bisogna studiare, ma bisogna studiare senza farsi travolgere da questo patrimonio. Perché quegli anni che passano la storia come gli anni del centrismo e che sono anni molto duri dal punto di vista dell'avvio dello sviluppo sono la premessa del successivo miracolo che alla fine si calmierizza come miracolo, una pagina ricca e una pagina anche bella dell'Italia fiorisce una cultura civile completamente diversa fiorisce il concetto di felicità sociale perché? Perché quella ricchezza democratica che negli anni del miracolo esplode e semina le premesse del successivo 66, 67, 68 è una ricchezza democratica messa a dimora a crescere, a fermentare e poi a fiorire in tutto il suo splendore in una fase di guerra fredda in cui la storia italiana è bipolare c'è la democrazia cristiana con una forte pregiudiziale del Vaticano ma non fortissima però e c'è l'area intorno al partito comunista e intorno al partito socialista che rappresentava, oggi non c'è più un soggetto che rappresenti l'ansia dell'alternativa l'ansia del cambiamento, l'ansia dell'apparire dentro l'orizzonte parlamentare democratico di un soggetto che di quell'orizzonte non aveva mai fatto. fatto parte. E vi ringrazio. Io volevo chiedervi una cosa, veramente, non abbiate timore, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa di voi? Rispondere alla professoressa per le sue sollecitazioni interessanti. Ma è possibile, però con precedenza, ragazzi, no, no, come c'è qualcuno? Cioè, c eh, veramente, eh, siamo qua per discutere, non per appunto appesantirci. Cioè, eh, se vi viene in mente qualcosa, eh, ditela, partecipate, cioè, non... siete grandissimi, cioè, molti di voi votano girano il mondo, fanno viaggi, scelgono, cioè... nessuno ha niente da dire, possibile. Li abbiamo terrorizzati? Stortico. Non siamo così cattivi come sembriamo. Siamo... Io, lui non lo so, io sicuramente no. Siamo soltanto entrambi in forme diverse, molto appassionati alle cose che facciamo, c'è una passione, e quindi... non abbiate remore, No, perché Salve, è l'unico candidato. Salve, introduzione, sono un ex studente di questa facoltà e parto dall'ultima parte dell'intervento del professor Suppa, quando si parla di egemonia, e ovviamente il concetto ritorna anche nella, nella storia di, di San Ven. Io ritengo che l'egemonia, ma non sono a scoprirlo, si costruisca attraverso i modelli culturali che vengono replicati proprio affinché una certa maggioranza o centro di potere mantenga il potere. Ora faccio una domanda a tutti i ragazzi più giovani di me, che magari sembra che non c'entra niente. Chi vede Camera Caffè? Chi vede? Camera Caffè. Ci sono, un ragazzo ha alzato la mano. Ecco, ecco. Quello è un modello culturale, lo dico perché io mi occupo tra le altre cose di sviluppo delle organizzazioni, cioè imprese private ma non solo. Ad esempio Camera Caffè eh, propone un modello culturale d'azienda che purtroppo poi entra nella nostra testa e quasi inconsciamente pensiamo che quello sia l'unico modo in cui in Italia si fa azienda, il clima che c'è nell'azienda. Io assicuro che non è così e ci sono persone anche più titolate di me che lo possono dimostrare. Ho fatto questa piccola digressione per dire che cosa? Che il... Uh, il patrimonio che ci lascia Salvemini è uh, sposo l'invito uh, dei relatori, soprattutto i più giovani, a primo non accontentarvi di questi modelli culturali che ci vengono, uh, che vengono divulgati, mettetevi in, in discussione e utilizzate la storia, ma per reinterpretarla a vostro modo, cioè uh, fate in modo che la storia. Uh, sia parte di voi ma rielaboratela in maniera assolutamente personale così diventerete veramente più liberi come ha detto prima il professor Ricciardi ho concluso questa parte e arrivo alla domanda uh, non ho mai nascosto che anche io sono un federalista europeista convinto e mi interesserebbe sapere da voi uh, soprattutto dal professor Ricciardi esattamente se Salvemini ha scritto qualcosa sulla Nato Sappiamo che la Nato negli anni è cambiata, lo spartiano è stata la guerra in Kosovo sulla quale ho fatto la mia tesi di laurea in storia contemporanea, quando la Nato, col primo intervento fuori la guerre in Kosovo, ha cambiato, diciamo Asset ha cambiato, quindi mi interesserebbe sapere cosa Salvendi pensava della Nato nel quadro geopolitico internazionale e rispetto all'Europa, cioè Riteneva la NATO uno strumento americano per controllare meglio l'Europa oppure la vedeva in maniera eh, diversa? Questa è la mia la domanda, grazie. Se li dico nelle nuove sono gli a maggior ragione, con cioè, piacere. Vieni, Nicola, e anche pensare, cioè intanto eh, il no. professor Colonna, vieni, accomodati, Nicola. No, no, stai seduto. Sì, no, no, è meglio. Nicola con no. Ah, c'è, cioè stai di là, va bene. Sì, io intanto credo che occorra ringraziare eh, l'Istituto di Bagno per averci dato la possibilità di ascoltare due relazioni così belle e stimolanti, come quelle, sia pure per diversi profili, tenute dal professor Ricciardi e dal professor Sutta. Naturalmente, i temi che queste due relazioni hanno sciorinato, sono molteplici e tutti molto intriganti, come diceva il presidente Massolino. Io per ragioni intuibili, tra i molti temi, e ripeto, tutti meritevoli di approfondimento, voglio soffermarvi su uno soltanto in termini molto sintetici: e cioè il rapporto tra Salvemini e la teoria politica, lo diceva il professor Ricciardi, eh, Salvemini è stato un eh, dirigente politico, un militante politico e al tempo stesso un intellettuale. Questi due aspetti però, paradossalmente, nelle opere di Salvemini, nel suo carteggio, in qualche modo sembrano essere tenuti a distanza. In altri termini Salvemini polemizza molto contro diciamo, il pensiero politico astratto. Cioè di certi Salvemini viene anche indicato come, eh, diciamo, per eccellenza come un pensatore tutto dedito alla concretezza, al concretismo. Questa attenzione ai problemi concreti, e questa presa di distanza dalle teorie generali oggi diremmo dalle ideologie ha senza dubbio in sé un dato positivo perché costringe ci costringe a misurarci con i problemi quali essi sono a non cercare soluzioni attraverso delle scorciatoie attraverso un metodo deduttivo e tuttavia dover eh, puntare l'attenzione soltanto sui problemi particolari prescindendo da un inquadramento generale ha in sé un rischio, il rischio qual è? Che alla fine, se noi stiamo dentro una foresta e decidiamo di analizzare un albero e magari dedichiamo tutta la nostra vita allo studio di quell'albero sapremo tutto di quell'albero ma non sapremo mai in quale punto della foresta noi siamo collocati detto in altri termini quando il professor Suppa eh, indicava una contraddizione in Fabri il fatto cioè che egli socialista mh, intellettuale diciamo, dalla parte del popolo si direbbe oggi per tutte le ragioni che sono state dette di fronte ad un massacro quale fu la prima guerra mondiale, all'inutile strage, così come fu definita dal Papa del tempo Benedetto XV, anziché assumere una posizione antivedicista, una posizione neutralista, assume invece la posizione di interventista. E, da questo punto di vista, consumando fino in fondo una rottura con il movimento socialista ricordo che proprio il movimento socialista italiano tra i diversi partiti della seconda internazionale fu l'unico partito che non solo si oppose alla guerra ma non votò i crediti di guerra a differenza di ciò che fecero altri partiti della seconda internazionale e allora ecco come si conciliano questi due aspetti qui io credo che intervenga quel quella mancata correlazione tra fatti particolari e teoria generale. Salvemini, tra le molte ragioni che lo spingono all'interventismo, vede nella guerra l'occasione per liberarsi della vecchia classe dirigente liberale, cioè un insieme di personaggi politici che, diremmo con un linguaggio attuale, andavano rottamati perché rappresentavano il vecchio, rappresentavano l'Italia giudiziana, l'Italia eh, l'italietta di inizio Novecento, un'Italia che, salve in critica, perché è costruita sulle camariglie, sui favori, sulle, eh, diciamo, sulla corruzione, c'erano state anche allora una serie di scandali. Ecco, la Prima Guerra Mondiale, di, questa sorta di bagno di generatore, viene vista come un'occasione per poter finalmente liberarsi rottamare quella classe dirigente e costruire una diversa classe dirigente ecco, aver posto l'attenzione su questo passaggio e quindi non aver colto quello che in fondo era la prima guerra mondiale e cioè lo scontro tra le diverse borghese nazionali e dunque, come dire, la enfatizzazione degli interessi della borghesia di una classe sociale a danno dell'altra classe sociale, del proletariato degli operai, dei contadini impedisce a Salvenini di capire quella che era la posta in gioco e quindi quando all'indomani della prima guerra mondiale il risultato sarà non certo quello di essersi liberati delle sfoglie della vecchia classe dirigente ma di aver cristallizzato come nuova classe dirigente quella legata agli, ai settori più retrivi, più imperialistici della stessa classe borghese, e cioè nascerà il fascismo, rispetto a questo fenomeno, all'inizio lo stesso Salvemini non riuscirà a cogliere quella che è la via della natura del fascismo. A lungo dirà Salvemini che Mussolini è un burattino nelle mani della corte e dei militari. E è un primo rischio, cioè quando noi in qualche modo demonizziamo la teoria generale e enfatizziamo invece il problemismo, il concretismo, il rischio è che inseguire i singoli problemi ci impedisca di cogliere poi le dinamiche lungo le quali i processi si svolgono. Questo, è mi avviò la conclusione, che è un momento del primo Salvemini si ritrova anche nel Salvemini del dopoguerra e in particolare nella sua terza forza. Ed anche qui per certi aspetti il discorso salveminiano è un discorso di estrema attualità. Cioè Salvemini dice occorre essere contro tutte le chiese, contro tutte le forme di pensiero dogmatico. Il marxismo il comunismo sono forme di pensiero che imbrigliano la capacità critica da Salvemini, già nei suoi scritti del, della fine del 1800, dell'inizio del 1900 il marxismo è come una droga a una prima lettura sembra aprire il cervello però poi fa rilecidire nel secondo dopoguerra Salvemini in qualche modo prende le distanze sia dal comunismo, di cui vede soltanto l'aspetto totalitario, l'aspetto illiberale ma anche da quello che lui definiva il clerico fascismo, cioè dal modo in cui la democrazia cristiana stava ricostruendo il paese. E da questo punto di vista apparentemente la sua è un'opzione estremamente progressiva, cioè bisogna evitare ogni forma di totalitarismo, ogni forma di imbrigliamento dentro una chiesa, ogni forma di militanza, perché la militanza nei partiti in qualche modo ci preclude la possibilità di poter esprimere un giudizio critico, un giudizio personale, invece occorre costruire una terza forza che non stia né con i comunisti né con i clerico fascista e addirittura nell'articolo che richiamava il professor Charlie sulla CED, sarebbe gli anticipi temi di un'Europa neutrale, dice bisogna costruire un'Europa che sia un soggetto neutrale rispetto ai due grandi giganti del tempo, cioè Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Bene, bella ipotesi in astratto, in realtà assolutamente non realizzata e non realizzabile. Anche qui come mai? Come mai? Cioè un'idea che apparentemente è un'idea vincente, in realtà non si afferma. Anche qui perché l'inseguire i problemi concreti, cioè su che cosa si doveva costruire questa forza, questa terza forza su politiche liberiste, sull'incoraggiamento mm, della iniziativa individuale, via dicendo. impedisce di cogliere che cosa? Impedisce di capire il modo in cui nel secondo dopoguerra si riorganizza il rapporto tra borghesia e Proletariato attraverso lo Stato Sociale, cioè attraverso un compromesso, quello che fu chiamato compromesso socialdemocratico, in base al quale il movimento operario Uh, dire, riconosce legittimità alla borghesia come proprietaria degli strumenti di produzione, in cambio però, attraverso uno strumento fiscale, diversifica tutta una serie di settori, uh, la salute, la scuola, i trasporti, e via dicendo. Ecco, questa linea però non può essere una terza forza, implicare una scelta di campo, cioè ancora una volta schierarsi o da una parte. Dalla da parte della borghesia, da parte di un modello di ricostruzione del paese tutto funzionale agli interessi della grande industria settentrionale o invece mettere all'ordine del giorno la necessità di un diverso modello di sviluppo la, la necessità di un diverso rapporto di forza di un diverso equilibrio tra le forze in campo quello che poi saranno diciamo in Italia i problemi del centro-sinistra che è il modo in cui questa ridefinizione dei rapporti di forza tra proletariato, tra, tra sovraie e contadini e borghesia si ridefinisce. Non aver colto questo può essere e la radice di una possibile sconfitta. E allora, ecco, qual è l'attualità di questo pensiero? In positivo, la necessità di conservare sempre un pensiero critico e di non farsi come dire, condizionare dalla propaganda. Ma in negativo il rischio è che se noi diciamo non c'è visione generale, non c'è differenza fra destra e sinistra, quello che conta sono i problemi concreti, il rischio è che inseguiamo i problemi concreti, ci illudiamo di capire e di risolvere i problemi concreti, ma in realtà rischiamo di lavorare per il re di Prussia, cioè di farci strumentalizzare da forze che invece sono o da una parte o dall'altra, in genere dalla parte di, chi? di quelli che Ernesto Rossi definiva i padroni del vapore e quindi in quest'ottica il rischio è quello di utilizzare quegli strumenti di utilizzare la nostra intelligenza e il nostro lavoro, non per modificare la realtà, ma in fondo per ripeterla tal quale, anzi, con tutte le sue contraddizioni, se possibili, ancora aggravate, che è poi il rischio di questi nostri giorni. solito si fa l'inverso, ma, ma intanto ballo l'universo. Eh. Eh, dunque, io devo rispondere a un po' di cose, credo che, che mi abbiano affibbiato un po' il ruolo di difensore di Salvemini. Non è esattamente così, nel senso che eh, io sono uno studioso di Salvemini, anche di altri soggetti, e di, e mi occupo di storia del movimento perere dell'antifascismo in particolare e delle interazioni tra politica e cultura. Quindi, Salvemini è una mia passione ho pubblicato varie cose su di lui, ma insomma non mi calo nel ruolo del difensore, anche perché metodologicamente credo che dobbiamo provare a capire, almeno parlo per me, più che a giudicare, è una cosa leggermente differente come approccio metodologico. Detto questo, nella speranza che qualche studente miracolosamente in zona Cesarini abbia qualche idea, qualche coraggio che lo porta a parlare, eh, devo però ris ri rispondere comunque ad alcune cose di grande interesse. Partirei dal professor Colonna per, per ovvie ragione perché mi aiuta a ricollegarmi a quello che ha detto eh, precedentemente il professor Suo. Cioè, Salvemini non diceva che destra e sinistra erano uguali e non è che la terza forza era un modo di non prendere posizioni o di non schierarsi sul piano delle idee essere solo concreti, solo problematici in rapporto alle cose da fare direi anzi che per quanto perdenti e per quanto minoritari e per quanto sterili in qualche modo in una logica dei due blocchi non c'erano soltanto le riflessioni concrete e fondamentali, ma c'era molta idealità bisogna stare attenti secondo me a non confondere il dogma ideologico con le idee, sono due categorie un po' diverse quindi in quello che diceva Salvemini concretamente, c'erano anche molte idee, non solo molti progetti concreti. Tant'è è vero, il mio amico Gaetano Pecora ha scritto un libro su questo, quando si è chiesto a Gaetano, ma Salvemini è morto socialista? Cioè ha lasciato all'inizio degli anni 10 il PSI, ma è morto socialista? Era socialista? Era democratico radicale? Cos'era veramente? Questo vuol dire che Salvemini continuava a parlare di socialismo, e a fare una bella distinzione tra socialismo e comunismo, a discutere di marxismo e a, questo è stato già in qualche modo detto, e a porre delle distinzioni sulle sollecitazioni positive che il pensiero di Marx aveva fornito anche a lui stesso e quello che era stato in qualche modo l'evoluzione del marxismo tradottosi poi in marxismo-leninismo e nell'esperienza sovietica che diventa centrale nel 17 e nel primo dopoguerra, ma lo è ovviamente nel secondo dopoguerra, quindi è un, un ambito estremamente eh, complicato e quindi bisogna stare a mio avviso eh, attenti, cioè Salvemini, l'ho detto io durante il mio contributo, non è che capisse tutto e fosse, eh, come dire, vincente su tutto. Non credo che le persone a lui vicino che facevano parte dei due blocchi fossero più lungimiranti di lui. Erano tutti alla ricerca di soluzioni e, e cercavano di mettere insieme idealità e, e concretezza. Non lo so se le soluzioni nella parte più cupa della guerra fredda dei comunisti, sul piano economico e sul piano ideale... Ispirate all'URSS di Stalin fossero più credibili e più concrete di quelle, eh, o più vicine alle idealità di quelle di Salvini. Eh, e neanche dall'altra parte immagino che questo possa essere, possa essere, possa essere detto. Eh, una cosa su, ancora sulla prima guerra mondiale, che così mi ricollego al professor Sutta. Eh, Salvemini è stato un interventista democratico, lo dico sempre a voi studenti. L'interventismo, come voi saprete, è stato vario. C'era l'interventismo nazionalista, figlio di una certa cultura che poi si scioglie nel fascismo, e c'era l'interventismo democratico, che era finalizzato attraverso la guerra a sconfiggere gli imperi centrali, considerati il baluardo della conservazione internazionale, e a sviluppare la democrazia attraverso, è stato detto. Un po' la rottamazione della classe dirigente liberale, poco aperta al sociale, in qualche modo corrotta. È stato evocato Giolitti e il Giolittismo. Questo mi aiuta a dire che un altro tema fondamentale collegato a sprechi e a corruzione per eh, Salvemini fu proprio l'attacco al Giolittismo. Giolitti venne definito il ministro della malavita. In che senso? Nel senso che Giolitti era per Salvemini nel 1909 e rimase dopo, con una precisazione che adesso vi farò uno dei simboli della italietta trasformista che gestisce il sud con i notabili locali che fa le alleanze in Parlamento e che rovescia governi o costruisce maggioranze artificiose quel tipo di cultura era avversa a Salvemini che cosa non capisce Salvemini e lo dirà che attaccando Giolitti e Giolittismo, verso il quale fino alla morte continuò a non avere alcuna simpatia, Salvemini aveva contribuito a indebolire le fondamenta di quell'Italia liberale che non era democratica. Guardate, le parole sono importanti, l'ho detto prima. Liberalismo e democrazia non sono sinonimi. L'Italia liberale, che non aveva neanche il suffragio universale maschile fino al, al dosso della Prima Guerra Mondiale, non era un'Italia democratica. Era un'Italia liberale. Salvemini è stato socialista e democratico, sono due cose differenti. Lui ma sopportava il Giolittismo perché, appunto, il Giolittismo rappresentava il vecchio, ma non gli smidollati, come avrebbe detto Mussolini, i trasformisti, quelli che non consentivano lo sviluppo dell'Italia economico e politico-culturale. Quando poi dagli Stati Uniti, e poi rientrati in Italia. Saldemini continuò a riflettere su se stesso, disse sì, anch'io ho contribuito a indebolire quell'Italia liberale, ma non per favorire il fascismo, volevo favorire uno sviluppo, volevo favorire la democrazia, non una dittatura che mi ha portato via amici e la mia stessa identità. Nel suo essere interventista Saldemini aveva capito cosa sarebbe stata la guerra? Forse no. Quanti l'avevano capito? Michele. Questo mi aiuta a parlare del primo dopoguerra. Io ho scritto, forse glielo manderò. Il Partito Socialista aveva capito, attenzione, il Partito Socialista l'aveva capito, poi fu sconfitto. Il Partito Socialista era, era fatto di varie anime. Quindi, di vari anime, quindi, animi, è, tantissime. È un discorso è un po' complesso. Ah, il Partito Socialista, alcuni l'avevano capito, altri meno. Insomma, io forse a pranzo possiamo ma continuare. Ma io non vorrei fare, questo attenzione, questo. io non vorrei adesso fare misure che vanno strutturate su fonti in un dibattito che non ha le caratteristiche di, di questo incontro. Italiano. Però attenzione, quanti l'avevano capi capito? Eh, una sinistra italiana attenta, ancorché molto variegata, non voleva l'ingresso in guerra. Il professor Colonna ha ricordato che non avevano votato i crediti di guerra. Cioè, Ma perché non voleva? Perché aveva paura di morire probabilmente anche per questo non lo voleva perché non era la loro storia quella della guerra era la storia di un altro soggetto storico era la storia di interessi grandi che non avevano trovato strumenti di mediazione fra di loro che non avevano ancora scoperto le caratteristiche elastiche del mercato e pensavano al mercato come al dominio e di fronte a questa equazione mercato dunque dominio la terza parola qual è? La guerra, evidentemente. I socialisti avevano capito questo. Quando il eh, Gramsci, giovane, giovane, scrive durante la guerra, alla fine della guerra, su chi? Su, su, su Lenin? No, su Wilson, sul presidente degli Stati Uniti d'America mette in chiaro la carta forte di quest'uomo è la democrazia e la sua capacità di liberare forze nuove e pacifiche e persino il partito socialista si incanta di fronte a questa magia. Che vuol dire questo intervento di Gramsci? Vuol dire che l'ipoteca sul carattere restrittivo della guerra, sull'equazione fra guerra e dominio il movimento socialista nel suo complesso e i socialisti italiani o la parte più attiva l'aveva accesa questa ipoteca allora non possiamo dire che la guerra era in terra. no, c'era una forza che non voleva entrare in guerra e su questo le potenze europee alcune avevano speculato e hanno detto non entrate in guerra vi diamo lo stesso la terra che volete per quanto riguardava l'irredentismo come mai la Francia dice agli italiani non fate la guerra, volete il Brennero, ve la... li diamo noi, non vi preoccupate, eh, vi, vi assicuriamo Trento. La Francia era impazzita, no, la Francia, l'Austria è, verso... è la stessa Austria, eccetera. Cioè, voglio dire, la crisi dell'impero austro ungarico è parte di questo processo, ma ci sono potenze europee che contano sul fatto che l'Italia abilmente non entri in guerra. invece poi Stava commesso un errore perché c'erano forze che spingevano, compresa la parte più giovane di questo liberalismo che era diventato eh, di questa borghesia che era da liberale che era, era diventata industrialista e vedeva nella guerra un, un rigonfiamento delle commesse senza misura, e allora fu guerra. Ma i socialisti la guerra la patirono, la patirono. E bisogna leggere le lettere dei soldati al fronte, che quando scrivono di aver paura di morire, e scrivono alle loro mamma, mamma, invocavano la mamma persino nel sonno, giovanotti di vent'anni, eh? mica ragazzini. Mamma, mamma, io non ci voglio stare, vieni, aiutami, portami via, scrivevano le lettere portami via, non è il mio mondo la guerra non è il mio mondo il mio mondo sta da un'altra parte dove sta la mia ragazza, dove ci stai tu dove sta il mio lavoro dove c'è l'Italia bella che io sogno questo deve essere molto chiaro eh, a ah, eh, Salvemini questa chiarezza mancò lo vogliamo uccidere, lo vogliamo ritenere un guerra fondale neanche per sogno dobbiamo capire le differenze che passano, perché studiamo la storia e la storia del pensiero perché le differenze nella storia segnano il tempo purtroppo sono pedine che segnano il tempo e a noi, per noi, sono preziose perché ci insegnano hai menzionato prima Calamandrei Calamandrei è un, è un monumento all'etica civile ma solo all'etica non è un personaggio politico solo all'etica io ho letto i libri di Calamandrei sono strazianti dal punto di vista della dilacerazione ma alla fine va stun, dicono i tedeschi che fare che fare che fare significa rompere l'indugio e scegliere almeno io sto da questa parte non mi piace del tutto ma io sto da questa parte perché questa è la parte che va avanti l'altra è la parte che resta dietro questa operazione deve fare l'intellettuale e deve farla anche nell'indirizzo delle giovani generazioni, perché guardate la storia di cui noi parliamo, eh, io, scusate se lungo un minuto, io lo voglio dire anche ai miei ragazzi, lo dico anche a lezione, guardate a quei tempi, te gli anni del centro-sinistra, quando c'erano anche degli scetticismi sulla voglia di governo e di riforma di una grande figura socialista come Nenni, che non era un teorico era un bersagliere della politica, però c'aveva la politica sulla punta delle dita, c'aveva Nenni, che aveva capito che doveva anche rompere eh, con Togliatti, ma rompere nel senso di provocarlo, non nel senso di lasciarlo, misurandosi sul terreno delle riforme, e Togliatti accetta questa sfida, perché Togliatti non è stupido, capisce che gli anni 60 devono essere affrontati nel nome delle grandi riforme perché le grandi riforme sono la salvezza dei popoli e questa è la storia del centro-sinistro solo questioni, no, noi siamo scesi in piazza Vi parla uno che è sceso in piazza che ha affrontato la polizia che ha preso le botte della, dalla polizia per dire questo rettore non lo vogliamo perché? perché è un rettore fascista se no il rettore non se ne andava e Aldo Moro accettò le sue dimissioni, Aldo Moro, la sua università, a, che, che dove la polizia carica gli studenti che protestano contro il rettore suo amico, Aldo Moro accettò subito le dimissioni, disse queste cose a Bari non le dovevi fare, colpire i giovani studenti davanti all'Ateneo, che significa queste cose a Bari non le dovevi fare? Noi siamo per la democrazia e per le riforme, questa è la nostra scelta di campo e su questa ci misuriamo. Fra l'altro Moro praticò con coerenza fino alla morte questa scelta. Questa è la politica, amici miei, chi ci sta dentro, chi non ci sta dentro. Poi ci sono i grandi, questa è come la storia eh, di, di, di tanti filosofi che hanno scritto tante cose e che poi non ci hanno lasciato niente. Nel Novecento filosofi, a noi contemporanei, testimoni, della politica, Norberto Bobbio, destra e sinistra, eh, i ricchi, i poveri, tutte queste cose e poi lui alla fine metteva il ditino vicino al naso per dar segno che pensava e, e si preoccupava più di misurare le distanze che di misurare il coinvolgimento. No, la politica è coinvolgimento, bisogna starci dentro, eh, bisogna capire da che parte stai, l'intellettualità serve a saper scegliere la parte giusta, quella che va in avanti, non quella che si ferma. Indietro. Posso finire il ragionamento? Sì, grazie. Questo è il mio punto di vista. allora eh, Mi sembra che tu abbia detto due cose diverse, però prima hai detto che bisogna saper scegliere e che San Vemini quasi non ha scelta poi hai detto che ha scelto la parte sbagliata su cosa un po si di... sì, volevo dire che non ha scelto cioè se non ha scelto non ha preso e non scegliere scelto le cose e non scegliere scegliere, la parte se... e non scegliere, scegliere no, la perché parte lui sbagliata. era interventista e ha scelto la parte sbagliata allora parte ma sbagliata. poi dopo c'è la, la storia diverse. del centrismo e, Beh, e dai... cui, no ma adesso volevo completare il ragionamento di prima se no non si riesce a chiudere nulla sempre per gli, gli studenti allora eh, quindi salvemini scelse una cosa che eh, diciamo fu sbagliata anche a mio avviso però un conte sceglie appunto la parte sbagliata, un conte non prendere posizioni. Salvemini di posizioni ne prese pure certo, troppe certo e in certo maniera pure me... troppo rigida se vogliamo su, su è Quindi è un po' diverso secondo me. Se sì, io dovevo una risposta all'ex studente, non so se nel frattempo se n'è andato perché il poveretto C'è qui. Vabbè, vi dirò molto semplicemente che Salvemini era favorevole alla Nato ma la declinava la Nato in un modo non servile nei confronti degli Stati Uniti e quindi immaginava che questo tipo di organizzazione potesse essere comunque una tutela della comunità internazionale senza, diciamo così, eh, appassirsi sugli interessi del blocco occidentale, pur non essendo egli filo comunista. Però se ne è andato non posso interrompere. Eh, Torno al professor Suppa e alle sollecitazioni ai due punti essenzialmente che ha trattato. Io ho pubblicato, glielo manderò, un saggio nel 2014 sull'antifascismo eh, salveminiano pubblicato sulla rivista Storica Italiana, un saggio di 50 pagine, un po' lungo, un po' noioso come sono io, tante note, sul, su come Salvemini capisce poco del fascismo. Quando il fascismo emerge e come San Bemini cambia le sue posizioni tra il fascismo-movimento il 22 e il 26, cioè l'affermazione del fascismo totalitario, quando lui, come ho detto prima, è già andato via dall'Italia l'anno prima. Perché dico questo? Perché effettivamente nel primo dopoguerra, quando ci sono i nuovi scenari internazionali da un lato e il nuovo scenario nazionale dall'altro lato, il fascismo si afferma sostanzialmente su un insieme di grandi incomprensioni e sottovalutazioni che sono propri anche di Salvini, il quale anche lì, l'ho detto prima, attaccava l'Italia liberale non per favorire una dittatura, però in qualche modo contribuisce ad indebolirne quel che rimaneva. E Sicuramente se voi vi leggeste i carteggi anche inediti, allora mi ha detto alcune cose poi le ho pubblicate, scoprireste che era una persona alla ricerca di un'identità e di una soluzione, perché, come avrebbe detto Totò, non è che l'intellettuale nasce imparato, l'intellettuale fa una ricerca, come il politico, come il cittadino, non è che ha le risposte prima di farsi le domande. Quindi Salvemini, magari sbagliando come tutti, si faceva delle domande, forse delle volte improprie, e quando il movimento fascista emerge e l'Italia liberale con le forze esistenti, quelle politiche di allora viene spazzata via pochissimi comprendono dove andrà a parare il fascismo perfino Mussolini non sa dove andrà a parare se voi vi studiaste la storia di Mussolini e comprendereste cosa fa nel 22, come arriva al governo Mussolini come si rapporta a Farinacci e alla sua sinistra nel movimento del partito fascista e che cosa fa dopo Egli stesso, che è un gran furbone e ha un grande pelo sullo stomaco, anche egli respira l'aria e ha istinto politico. Non è che ha, come aveva fatto Hitler dieci anni prima di prendere il cancellierato, aveva immaginato tutto quello che sarebbe accaduto. Si inserisce in un vuoto politico-culturale Benito Mussolini. In questo vuoto politico-culturale, in questa incertezza, c'è anche Salvegli che non comprende, come uomo dell'Ottocento, che cosa? Il ruolo delle masse che sono entrate nella storia proprio durante la Grande Guerra. E allora, gli ex combattenti, viene eletto in Parlamento in una lista di ex combattenti e ritiene che gli ex combattenti che hanno sofferto per la guerra, diceva il professore, possano essere una risorsa per la democrazia. Invece, purtroppo, gli ex combattenti saranno per lo più una risorsa per il nazionalismo che declinerà l'ideale di patria in un certo modo e andrà verso il regime fascista. Tutto questo per dirvi che questi aspetti molto delicati sono infieri e che oggi sarebbe troppo facile per noi giudicare con le categorie e l'esperienza che abbiamo quello che allora non era chiaro. Sarebbe come se oggi noi giudicassimo esattamente con le categorie fredde e sagge quello che sta accadendo oggi a Renzi o a Grillo, non lo possiamo fare, lo stiamo vivendo. Io mi sto chiedendo, vi confesserò che cosa accadrà, non so rispondere. Anche quando ho paura, anche quando sono arrabbiato e indignato, e vi invito a non perdere questo vizio, non lo so dove andranno le cose. Alcune cose mi sembra di intuirle, altre no. Le cose che penso fra cinque anni potrebbero rivelarsi delle fesserie, ma io lo saprò fra cinque anni, non lo so adesso, non so, so se però, so se... Se... Se... <ride> ultima cosa. La, la seconda tranche, diciamo, la, guerra, la seconda guerra mondiale è stato già detto. La sa decifrare questa guerra fredda? Salvevi, mi, mi come? La, non ho capito. La, la sa decifrare, decifrare la guerra fredda perché la terza forza? Beh La terza forza è un tentativo di stare di non aderire in qualche modo a questa realtà, cioè non schierarsi né con la democrazia cristiana e la conservazione, né con il totalitarismo sovietico. Di fino al 1956 non dimentichiamoci che i rapporti tra comunisti e socialisti erano ispirati alla fedeltà all'Unione Sovietica, ma è un dettaglio della storia. Volevo dire questo a voi, volevo chiudere ancora rivolgendomi disperatamente a voi. È stata detta una cosa molto interessante. Di fronte a uno status quo di allora, la guerra fredda e di oggi potremmo cambiare le carte in tavola. Il professor Supa ha parlato della possibilità di immaginare un'alternativa, una cosa diversa rispetto all'esistente: cambiamento. cambiamento. Vittorio Foa, che non vi ho citato, è stato un grande personaggio della storia politica e sindacale italiana. Fece il suo ultimo comizio nel 2002, praticamente cieco, a Roma, davanti a qualche milione di persone. Che cosa disse il giovane Vittorio Foa, che sarebbe morto nel 2008, sei anni dopo, e che ho avuto la fortuna di frequentare negli ultimi dieci anni della sua vita, avendo fatto la tesi di laurea su di lui, lo conosco e diventammo incredibilmente amici. Lui era Vittorio Foa, io un capellone, ma... Che cosa andò a dire a questi ragazzi nel 2002 è stato in galera otto anni e tre mesi era un antifascista della prima ora si è speso nella storia dell'italia repubblicana facendo errori molti analizzando la sua storia la storia del suo paese continuando a mettersi in discussione fino all'ultimo giorno di vita ottobre 2008 disse a questi ragazzi io con le mie categorie la mia storia non vi posso insegnare niente perché se io cercassi di farvi ispirare a me voi non potreste capire la mia vita, la vita della mia generazione non può essere la vostra che cosa vi posso dire di utile secondo me lo disse in piazza con due persone che lo sorreggevano ce la potete fare cioè c'è sempre la possibilità che voi, entrando nel merito, non accontentandovi, riflettendo, possiate trovare una strada alternativa, un'altra possibilità, riprendere a sognare, riprendere a progettare, non con i miei strumenti, che sono un vecchio, sostanzialmente disse questo con parole più urbane, che sta per morire, perché la vostra strada la dovete trovare nei vostri tempi, con le vostre categorie, i vostri linguaggi, però una possibilità c'è e quando nel 98 Vittorio pubblicò le lettere del, dal carcere che è un libro alto così che contiene tutte le lettere alla famiglia che scriveva quando era in galera con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer all'inizio di questo testo lui cita Vico e dice parean avversità ed erano opportunità noi e voi giovani ci troviamo in un mondo che ha rivisitato tutte le categorie novecentesche che non vanno più bene cioè non sono più adeguate ma lo vediamo, lo respiriamo sulla pelle io posso dire purtroppo da ma cosa vi è? vi è utile questa cosa non vi è utile quello che vi è utile è costruire un pensiero vostro una libertà vostra allora pensare che nell'approfondimento e nell'acquisizione della coscienza questo accomuna Vittorio Fo e Salvemini, che erano molto distanti per altri aspetti ce la potete fare senza sforzi non ce la farete, però ce la potete fare, potete riflettere, potete essere liberi, potete non fidarvi e potete farlo anche attraverso lo studio. Certo, dovete dedicarvi un po' e non pensare che la storia sia una somma di nozioni che vi appesantisce il cranio, È uno strumento di riflessione e di pensiero, fidatevi di quello che vi dico, dubitate anche di me ovviamente, però pensateci. Bene, a meno che non vi siano altre intenzioni di intervento, perché non voglio mettere la censura a nessuno e, e non sto venendo mani legate, l'ora è di quelle che comunque spinge il ritorno per mille ragioni a partire dai treni che sono, ormai sono diventati il dovere essere se appunto non ci sono altre osservazioni io ringrazierei e ringrazio senza incondizionare il, il professor Ricciardi che con un linguaggio diverso dal mio però ci ha regalato un affresco dei suoi studi eh, densi metodologicamente filologici metodologicamente ma anche molto appassionati perché eh, se c'erano due tracce Visibilissima era eh, la lettera da una parte che significa filologicamente cioè le lettere, le fonti, eccetera, eccetera e, la, e, la, e il suo coinvolgimento personale in tutta questa storia d'altro canto la storia per sua natura io la, non tanto uso il termine storia, mi piace di più il termine tempo il tempo per sua natura o ci coinvolge oppure comunque passa e noi restiamo lontani da lui, per cui meglio farsi coinvolgere e ma è meglio contemporaneamente studiare, perché studiare comunque serve. Vi ringrazio e alla prossima